Una domanda che facciamo spesso ai docenti che intervistiamo è cosa ne pensano dell'attuale composizione eh, dell'insegnamento dei corsi di economia universitari, ovvero, eh, secondo, secondo lei, eh, professor Cencini, è, è utile inserire nei corsi di insegnamento posizioni eh, diciamo, insegnamenti di pensiero critico e eh, di pensiero interodosso oltre... Alle posizioni classiche, neoclassiche che vengono insegnate. Ecco, in Svizzera vengono insegnate principalmente eh, scuole di pensiero neoclassiche, come abbiamo riscontrato in Italia, è diverso. e Che cosa ha da dirci su questi argomenti? In Svizzera non è fondamentalmente diverso. La teoria dominante è indubbiamente la figura neoclassica, ma in Svizzera, come in Italia, come in altri. Il problema vero non è questo la pluralità degli insegnamenti a minore. Il problema vero secondo me è quello della correttezza di ciò che viene insegnato, della teoria. Se la teoria neoclassica fosse corretta, no, benissimo, insegniamo la la neoclassica. Eh, ma la teoria neoclassica eh, secondo la mia, non solo secondo la nostra analisi, ma secondo i fatti, basta osservare quello che sta succedendo. No, non è in grado di, di rispondere a nessuna delle domande alle quali gli economisti dovrebbero poter rispondere. Moltiplicare gli approcci non serve a niente, dire vabbè noi siamo più bravi perché oltre a insegnare l'economia no classica ne insegniamo altri sì va bene, una pluralità di vedute è sempre interessante, ma bisognerebbe fare molto di più, in realtà l'università, gli economisti, gli accademici non stanno facendo, secondo me, quello che dovrebbero fare, molti di loro, non sanno dare risposte ai problemi di oggi la teoria va rivista fondamentalmente insomma. oggi si costruiscono modelli no? basta, modelli matematici come se si fosse ormai scoperto tutto in economia, come se sapessimo ormai tutto e si trattasse solo di affinare eh, gli strumenti essenzialmente matematici, non è vero no? i modelli non, non riescono a rappresentare una realtà che è comunque troppo complessa per essere rappresentata sulla carta ed è il fallimento delle, degli economisti. Dire. Questi anche sono il fallimento degli economisti, non sanno dare risposte chiare, concrete a quello che sta succedendo. C'è una crisi devastante e non hanno risposte. Dunque sarebbe importante eh, non solo aprirsi ad altri insediamenti, eh, no, il problema non è sostituire eh, una, una visione così monolitica con un'altra, il problema vero è quello di dare risposte vere, cioè di, di ritornare ai problemi fondamentali che ancora sono risolti.